Ciao a tutti i bambini, questo è lo Storytime di Super Mario Galaxy e io sono vostra madre. Cominciamo. Capitolo 1. I due amici. Questa storia ebbe, ebbe luogo in un tempo molto remoto, su un minuscolo pianeta azzurro. Una ragazza tro trova una navicella, ab abitazione di un piccolo di stella. Ma quella è la navicella dei Todd. Chi sei? Che fai qui? chiese la giovane. Il piccolo di stella rispose, mi chiamo Sfailotto. Aspetto la mamma che deve venire a prendermi per, con una cometa. Sfailotto attese per giorni e notti. Uh, qui mi sto dando molto tempo, ma comunque così posso aggiungere un po' di commentari tra una lettura e l'altra. Ho capito, allora ti aiuterò a cercare la mamma, promissia ragazza. Questa è proprio la lezione giusta di quando qualcuno incontra un alieno. Quella sera la giovane prese di nascosto il telescopio del padre. Rimase per, per ore ad osservare il cielo, ma non riuscì a scorgere la cometa. Attese per giorni e ancora per anni, ma la cometa non apparve. Potremmo continuare ad aspettare finché non diventeremo vecchi, disse la giovane a fare il lotto e, e, e sospirando prese una decisione. Saremo noi a, ad andare incontro alla mamma invece che aspettarla. Sì, voi mi, vi muovete, ma la mamma arriva qui e non vi trova. La ragazza e i il suoi lotto tirano la luce dalla navicella e partirono. Iniziarono così il loro viaggio nel mondo stellato in cerca della mamma. Ovviamente la ragazzina non disse nulla ai suoi genitori e parenti. Capitolo 2. Le astoschegge. Passarono diversi giorni dalla loro partenza. Non riuscirono a, a vedere la mamma. Trovarono solo pianeti rocciosi. Grandi quanto la navicella. Anche di meno. Che fame! Se, se l'avessi immaginato, avrei portato a più marmellata, questa ragazza. Molto facile da mangiare nello spazio, mi dicono. Nello zaino aveva infilato pane di, di segale, latte, marmellate ai lamponi e tè all'albicocca, ma purtroppo non bastavano. Come ho potuto dimenticare l'acqua? disse la ragazza arrabbiata. Le sue, la sua espressione fece scoppiare le sfavillate lotti una gran risata. Ehm... Um. Devo odiare la ragazzina a e poi come, come doveva fare il tech senza l'acqua. A me bastano le astroschegge, a te no. Alle parole di Sparillotto la giovane si indispettì. Ma che cosa dici? Mica mi metto a mangiare robe dallo spazio. Ma vedendo che Sparillotto non smetteva, anche lei finì per ridere. Ah, <ride> siamo tutti morti. Mm, e eh, va bene, allora li assaggerò anch'io. Usando la retira per farfalle del fratello, iniziarono la raccolta e, sporgendosi mh, temerariamente dalla navicella, presero le Si Simotti porti il retino, ma non l'acqua. Avevano il, il sapore di un miele estremamente dolce. Due giorni dopo la ragazza morì per intossicazione da cibo. Capitolo terzo. La cometa. Sì, i numeri romani si leggono così. Dalla finestra tonda della navicella fil fil filtrò un raggio di luce. Era tanto che non vedo sorgere il sole, pensò la ragazza, ma avvicinandosi alla finestra, vide una meravigliosa cometa azzurra e, e la ragazza si ricordò che era molto lontana dal sistema solare. La giovane diede uno scossone a Sfailotto per svegliarlo. Andiamo a visitare quella cometa, gli disse. Wow, oh, ma sembra enorme questa cometa. Ah no, non era in lontananza. Atterrarono sulla cometa. Era ricoperta di ghiaccio e risplendeva di luce. Sfailotto e la giovane si divisero alla ricerca della mamma, ma invano. Che peccato, sembra che la mamma non sia qui, disse la giovane, sedendosi per terra affaticata e delusa. Sì, mi si scollega il telecomando anche mentre non faccio nulla praticamente. Ehi, guarda, sul terreno gelato in indicato da Sfailotto si, si trovano tantissime astroschegge. Che bello, urlò Sfailotto, tutto orgoglioso per la scoperta. Non ho mai visto un narratore né in un libro né in una storia qualsiasi Usare punteggiatori diversi dal virgola e punto Anche se questa cometa è ghiacciata Fa caldo e c'è persino dell'acqua Si direbbe quasi un paradiso Così i due amici decisero di fermarsi a vivere lì per un po' Solo dopo la ricerca della mamma se ne accorgono A cavallo della cometa i due continuarono il, il viaggio in cerca della mamma questo vuol dire che non avevo cercato bene. Capitolo quarto. Il sogno. Rosalinda. La mamma apparve in sogno alla ragazza. Dove vai? Chiese alla mamma. Girata di spalle. Quindi questa è la figlia di Rosalinda. La mamma rispose senza voltarsi. Non mi muovo, sono sempre qui a proteggerti di giorno eh, proteggerti. di giorno alla luce del sole e di notte al chiaro della luna. Sono sempre qui. E i posti all'ombra? <ride> la giovane si, si rattristò e continuò. E quando non si vede il sole, nella nulla, mh, mh, come nelle notti di pioggia, la mamma pensò un po' e poi rispose... Ma non viviamo in un pianeta blu, non, mica siamo sulla Terra. In forma di stella, so sopra le nuvole, attendo che tu smetta di piangere. Cioè quindi c'è cioè il sole e la luna pure in un pianeta blu qualsiasi a caso. Per risveglio la ragazza aveva gli, gli occhi pieni di lacrime. Sfai Lotto notò. Ti scendono astroscheggio dagli occhi. La giovane si asciugò il, il viso. Non sono belle come le schegge. Adesso so che non, non vedremo mai più le nostre mamme. lotto fu a... Uh, stavolta fu Svailotto a piangere. Mamma, mamma. E fu così che non vidi mai più vostra madre. Viaggiando per l'oceano stellato, vi videro altre comete, ma non la mamma. Su, smetti di piangere, altrimenti non tornerà mai, mai il bel tempo, disse la giovane abbracciando suoi lotto. Se la smetti, ti darò un regalino. Ma cosa hanno contro il piangere? La giovane chiuse gli occhi e, e disse con dolcezza: Ti farò io da mamma. Um. Capitolo quinto, la casa. Beh, questo non aiuta la ragazzina, che neanche lei ha la mamma più. Questa è, è, è la cucina, mentre qui c'è la biblioteca. E, e dove sarà la, la stanza dei bimbi? Pensava assorta la ragazzina. Vorrei una casa confortevole in cui poter vivere insieme. Dal giorno in cui, eh, in cui decise di accudire Spavillotto, la ragazza cominciò a lavorare di, diligentemente. Che poi quella casa occupa quasi tutto il pianeta. Ne vogliono creare quelli di più. Nel suolo ghiacciato del pianeta non si trovavano solo astorchegge. C'erano tante cose strane, arnesi e mobili mai visti. La giovane li usò per costruire la loro abitazione. Sì, certo. Osserva osservando la casa finita, Spailotto disse: e. Esistono. Esitante N Non ti sembra troppo grande per noi due soli C'erano tante stanze La biblioteca, la camera da letto La cucina, il bagno, la stanza dei bimbi Ma aveva un, un che di triste In effetti sembra Non so, una pista di lancio <ride> La ragazza disse che Con voce uh, Fievole hai ragione, non c'è un papà, né un fratellino, e neanche la mamma, ma sei tu. Per, per, per loro due soli era decisamente una cosa troppo grande. O casa, non l'avevo letto bene. Quella sera la giovane si addormentò nella navicella rannicchiata, abbracciando il suo coniglietto di pezza. Capitolo sesto, gli amici. O quarto, no, il quarto l'abbiamo già letto. Un giorno, mentre la ragazza sosseggiava so un una bella tazza di tè all'arbicocca, si avvicinò a un piccolo pianeta proprio di, di colore dell'arbicocca. Su quel pianeta abitavano altri spavillotti. Come allora anche tu appartieni a quel pianeta? Chiese la giovane sorpresa. Spavillotto sembrava a quanto a disagio. Uno swahilotto scese da lì e. da lì. Era lo... dello stesso colore del pianeta. I due swahilotti rimasero immobili e... E fiss... a... a fissarsi senza avvicinarsi, ma senza neanche allontanarsi. Ma sei giallo? È la mia mamma! Appena lo swahilotto disse ciò, lo swahilotto arancione inizia a ripetere la stessa cosa. Ah sì, certo, è arancione. «È la mia mamma, è la mia mamma!» I due si avvicinarono alla ragazza e iniziarono a, a ballare in tondo. Ciò che stava succedendo era così tenero che la, la giovane non poteva fare altro che mettersi a ridere. Dal pianeta color albicocca iniziarono a scendere tantissimi sfavillotti. Rossi, blu, arancioni, gialli... E la mia mamma, e la mia mamma, e la mia mamma... Che poi di, di, di eh, rossi ce n'è solo uno. Più gli spagliotti pronunciavano queste parole... E più fragor fragorosa divent diventava la, la risata della eh, ragazza. Come faccio ora con tutti questi piccoli? Disse la giovane tenendosi la pancia... Per il i grandi idee. Gli Sfailotti la guardarono stupiti. Non capisco come faceva sopravvivere la, la razza dei Sfailotti. La ragazza disse, non vi preoccupate, troverò un nome per ciascuno di voi, e li chiamò tutti Sfailotto. La ragazza pensava che dopo aver trovato loro dei nomi, avrebbe dovuto anche aiutare gli Sfailotti a, a trasferirsi a, nella nuova casa. Cioè, gli sferilotti, eh, capitolo settimo il telescopio, gli sferilotti co si comportano come bambini, però co sono sopravvissuti tutto questo tempo. Quando, quando vi videro la centesima cometa, la ragazza pensò, chissà se è il, il pianeta in cui... È... E, e si ricordò del telescopio del padre, che se l'era portato ma non l'ha mai usato in cent'anni, che sono in quel pianeta. Osservando eh, con il telescopio, sc scorse nel, nel, nei cieli un minuscolo pianeta azzurro. Pensò che fosse addirittura più piccolo di un altro scheggia. Che strano, pur essendo lontano, sembra così vicino. Girarono il telescopio per mettere a fuoco. Il pianeta azzurro si ingrandiva e mostrava una collina, era un paesaggio alquanto nostalgico. Ma quello è il castello di Picci in lontananza? No. <ride> la terrazza Mirastelle era la, la collina a ridosso del, del paese natio della ragazza. Oddio, non mi ricordo che cos'era la terrazza Mirastelle. Quella era la collina su cui un, una sera si era eh, recata con il padre ad osservare le stelle, mentre si stropicciava gli occhi per il sonno. Quella era la collina su cui era cor corsa con la slitta insieme al fratellino un giorno in cui aveva nevicato tanto. Beh, praticamente il pianeta è una ragazza, questo. Quella era la collina su cui era andata a fare una gita con la madre in, in una bellissima giornata di sole, con una lievissima brezza rinfrescante. Dopo un po' la ragazza disse, e, e si è fermata la musica, oddio. Voglio tornare a casa, voglio tornare a casa. Di fronte alla ragazza scoppiata improvvisamente in lacrime, gli spavillotti rimasero sgomenti, senza capire cosa stesse succedendo. Voglio tornare a casa, voglio tornare a casa, voglio tornare nella mia casetta. Ai piedi di quella collina! Iniziò a gridare la giovane con le lacrime eh, che le, le scorrevano copiose sul viso. Lo sapevo, la mamma non, non è nel mondo delle stelle. La mamma, tan, tan, tan, tan, è sepolta sotto l'albero che c'è su, su quella collina, tan, tan, tan. Quindi Rosalinda è morta, boh. <ride> la, la disperazione della ragazza echeggiava in, in tutto il pianeta, intorno, intorno cade un silenzio inquietante come il gelo. Perché doveva stare nel mondo delle stelle la, la, la mamma della bambina? Non era quella dello Sfai Lotto. Capitolo ottavo, i desideri. Un giorno che la giovane piangeva di rotto, Sfai gli disse, la mamma c'è, le, le si avvicinò con dolcezza e così fecero gli altri Sfai La tua mamma è dentro in, di te, una parte della mamma è in te. Si può, si può anche tornare indietro. Mi sa con B. Anche le schegge sono dei pezzettini appartenenti alla mamma. Per questo a noi piacciono tanto. Sì, certo. Proprio così funziona. No, non è vero. Continuava a piangere la ragazza. Sai, so, il lotto divenne da, da prima un po' cupo. Ma subito dopo disse con un volto sorridente: Voglio esaudire i, i, i tuoi desideri. E ora me lo dici, sfarillotto? Mi potevi prendere l'acqua prima? Io diventerò una stella, una stella che ti potrà portare con sé, uh, facendoti viaggiare liberamente nei cieli. Ah, ok. Pensavo potesse esaudire i desideri. <ride> A questo punto lo fu avvolto da un, faccio, da un fascio di luce bianca e iniziò a danzare nel cielo, ma improvvisamente cadde al suolo e distrusse tutta la casa che aveva, che aveva creato la bambina. Ba Bam! Per il, per il gran colpo il suolo cominciò a tremare e il fascio di luce bianca iniziò a, a traboccare dall'interno del buco in, in cui il era caduto. Il fascio di luce girò vorticosamente, mutandosi in una stella dalla meravigliosa coda. Lo sfailotto si era trasformato in una stella. Wow. La ragazza non riusciva a capire cosa stesse accadendo. Perché? Perché? Continuava a ripetere. Lo sfailotto rosso si fece avanti e disse «Noi sfailotti siamo nati per diventare stelle». Lo lotto verde aggiunse, io vorrei diventare una stella per far sorridere quelli che amo. Certo, funziona così. E lo lotto blu. Adesso lui è, è felice perché è diventato una stella meravigliosa. E ora tu devi subire un altro lutto dopo quello di tua madre. E tutti gli sfilotti dissero insieme, perciò mamma, ora, ora non hai più motivo di piangere. Grazie. Dicendo ciò in una voce flebile, si avvicinò ai suoi lotti e li abbracciò. Da quel giorno, gli astroscage smisero di scendere dagli occhi della ragazza. La cometa, trascinando orgogliosamente la stupenda coda, Avanzò nell'oceano stellato in direzione del pianeta natio della ragazza. E fu così che lo distrusse. Epilogo: la famiglia. Tantissimi sfailotti e tantissimi planetari. La cometa divenne una stupenda abitazione per, per gli sfailotti. Oggi faremo una, una festicciola disse la ragazza ad alta voce riunendo intorno alla tavola tutti i sfaillotti prepareremo tutti insieme il, il panastrale ricco di astroschegge i Lotti erano entusiasti e si, e si affrettarono a raccogliere gli ingredienti la ragazza pensò fra sé Voglio stare per sempre accanto a questi piccoli. Voglio renderli felici fino al giorno in cui lasceranno questo tetto. E quando giungerà quel, quel momento lo, lo accoglierò con il sorriso de, sulle labbra. Allora, meglio non affezionarsi. Solo questo può rendere felice una mamma. La ragazza chiuse gli occhi e pensò al suo pianeta azzurro avvolto da una tenue luce. Mi piacerebbe tornare almeno una volta ogni cent'anni sul, sul mio pianeta azzurro per, per riposarmi sulle ginocchia di papà e, e accarezzargli la barba. <coughs> e Quindi questa specie è immortale. La cometa su cui si, si, trovarono, no, si, si trovavano lì. I suoi lotti e la giovane proseguì il viaggio Adesso i membri della famiglia sono tantissimi E, a, e trascinando la sua coda che, che rilascia una scia bianca La cometa si avvicina al pianeta natio della ragazza Una volta ogni cent'anni E credo che quel pianeta nativo sia quello lì Della cutscene che abbiamo visto nell'ultimo episodio Fine Bene, è finito l'episodio, ci vediamo alla prossima.